Maledetto Martin Garrix. No, non è un posto da etere, anzi massimo rispetto. Però per scoprire il perché di questo titolo eh, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Martin Garrix ha recentemente vinto la DJ Mag Top 100, ovvero la classifica dei migliori DJ al mondo secondo la rivista DJ Mag. O meglio, si può dire Martin Garrix è il DJ più popolare al mondo nel 2022. Non si tratta di discutere questo premio, tra l'altro secondo me più che meritato, così come abbiamo già parlato in altre occasioni della classifica di DJ Mag e della rilevanza per eh, l'ambiente dei dj, della dance e quant'altro. Neanche ho, ho un particolare mh, odio nei confronti di Martin Garrix, alla fine è un, è un dj che, che rispetto molto, eh, la sua storia la conosciamo in breve, nato nel 1997, olandese, nel 2013 è uscito giovanissimo con la Super Hit Animals e di lì in poi è iniziato il suo successo planetario a partire dalla Spinning Record che poi ha abbandonato per entrare in una major nella Warner e abbinare come dire, la musica dance anche a tendenze più pop e questa è una scelta più che intelligente e l'ha portato ad affermarsi stabilmente come uno dei DJ eh, più conosciuti al mondo nonostante la sua giovane età su questo niente da dire c'è un problema però che io eh, associo alla figura di Martin Garrix e al modo in cui ha sviluppato la sua carriera che reputo per me un modello sbagliato per chi si avvicina oggi al mondo dei DJ e al mondo della produzione musicale. Ecco perché dico maledetto Martin Gerricks. Il problema è che Martin Garrix è riuscito con una canzone a passare da essere un semplice studente delle scuole superiori ad essere un divo di livello mondiale e un artista conosciuto in tutto il mondo e questo cosa comporta? comporta che i ragazzi e le ragazze tendono a voler cercare fin da subito il brano perfetto, il brano che possa essere di successo Martin Garrix non ha fatto nessun tipo di gavetta molto probabilmente ha suonato ha delle feste con degli studenti e poi l'anno dopo era il Tomorrowland e questo è un ideale è un modello è un tipo di carriera secondo me sbagliato per carità lui ha fatto benissimo anzi il punto è proprio questo Martin Garrix è un fenomeno è una persona unica al mondo insomma, ha delle qualità assolutamente uniche e non riproducibili non si può studiare lui per cercare di ricreare quello che ha fatto, perché è veramente un caso straordinario. Sarebbe come eh, chi diventa ricco grazie a una vincita al superenalotto 8 e poi allora eh, fa i corsi su come diventare ricco. Ecco, è esattamente questo il fatto, è una probabilità estremamente bassa tale da non renderlo un modello riproducibile. Martin Garrix non è un David Guetta, non è un Bob Sinclair, non è neanche eh, uno degli Swedish House Mafia che sono tutti DJ artisti che hanno un percorso lungo alle spalle, hanno un percorso accidentato, hanno varie evoluzioni musicali, tecniche e non prima di diventare degli artisti così affermati nella scena dance e pop. Martin Garrix invece è esploso fin da subito nonostante si possa apprezzare, tra l'altro nelle sue interviste, nelle sue talk, Gerricks ha dimostrato veramente di essere un ragazzo intelligente, preparato, umile, quindi ha tantissime caratteristiche e capisco che abbia così tanti fan che lo seguono, che lo adorano e va benissimo questo, però se vuoi cercare di fare questa, questa vita, questa carriera, prendi questo esempio, come qualcosa di straordinariamente eccezionale, e cerca invece di eh, dirigere la tua attenzione su altro: su il fare le serate qua e là, cercarsi di creare un contesto locale nel quale suonare, con l'obiettivo di andare oltre, cercare di eh, dedicarti alla produzione con continuità. E quindi è di molto improbabile che il primo brano che esce dal tuo computer sia quello che definirà tutta la tua carriera, è molto più probabile e molto più sensato che ce ne siano decine e decine di tentativi andate a vuoto, decine e decine di brani che nessuno sarà interessato ad ascoltare, è molto difficile riuscire ad ottenere fin da subito l'attenzione di una grande etichetta discografica, è molto probabilmente anche sbagliato provarci, è bene crearsi un percorso eh, di base per poi riuscire a, ad attrarre sempre più qualcuno di, di livello più, più importante idealmente. Quindi ecco in questo senso direi di riconsiderare la figura di Martin Garrix, è sicuramente un punto di riferimento per chi ascolta e apprezza la musica dance però va ricollocato per quello che è il contesto suo di riferimento e anche il nostro. Ora. Ci sono anche le, le male lingue sul fatto che dice Ah, hanno, era cugino di, hanno investito tanti soldi cioè, Sono discorsi che non ci interessano Ne abbiamo anche un po', un po' parlato su questo valore fittizio Che hanno i soldi e gli investimenti Allo stesso modo è un merito riuscire ad attrarre gli investimenti Di una grande casa discografica e riuscire a valorizzarli Quindi non è un'altra nota di demerito cioè note di demerito non ce ne sono sulla figura di Martin Garrix, lo considero semplicemente un modello sbagliato da seguire e un modello talmente eccezionale che sia difficilmente replicabile la sua strada. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.